Ciao a tutti! Oggi prepareremo la marmellata di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mele, zucchero, cannella in polvere e limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele che devono essere con la buccia, lo zucchero, la cannella che è facoltativa e il succo di limone le facciamo frullare per 15 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola adesso la facciamo cuocere per 30 minuti 100 gradi velocità 2 con il cestello al posto del misurino La marmellata è pronta, trasferiamola in dei vasetti di vetro sterilizzati, chiudiamoli e capovolgiamoli e facciamoli raffreddare del tutto prima di rigirarli. Marmellata di mele. Si conserva in un luogo fresco e asciutto per 6 mesi. Una volta aperto il barattolo, conservare in frigo.